Cosa pensa del fatto che l'andrangheta sia venuta alla ribalta nei media in questi ultimi anni? Credo che si parli di andrangheta oggi soprattutto perché le inchieste si sono spostate a Milano, a Bologna, nelle procure del nord, dove ci sono i centri di informazione. Eh, fino ad ora l'andrangheta era un fenomeno calabrese e internazionale, tant'è che persone, per esempio come Antonio Nicaso, ne parlavano e ne raccontavano. In Canada, in America, ma non in Italia. Oggi se ne parla in Italia perché ci sono le grandi inchieste nei grandi tribunali del Nord Italia.